purtroppo è comune, purtroppo è diffuso, e devi saperlo affrontare. Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota, sono da Domenico Gasparro, oggi ci occupiamo della Subaru. Buongiorno, come buongiorno, stai? <ride> porca miseria, Sei un tutto grande. a posto. Oggi ci divertiamo, andiamo a fare qualcosa di un po' più tecnico, un po' meno usuale voi siete carichi restate sul canale e occhi aperti eh oggi si spizzano cose divertenti in questo video insieme all'aiuto di Domenico Gasparro vi faremo vedere come si effettua correttamente uno spot repair e come si risolvono alcuni difetti di verniciatura del trasparente dove come vedremo la vernice non si è stesa bene e ha creato dei buchini allora, per i buchi più profondi andiamo a fare un piccolo intervento localizzato, ovvero una goccina di trasparente rapido per colmare il buco. Questo trasparente è un trasparente rapido, 20 minuti all'aria e si asciuga. Ideale per fare spot repair, piccole cose, cose di questo genere. Ovviamente non è ideale per fare dei completi o delle parti grandi. Ovviamente dopo questa operazione e una volta asciugati queste gocce di trasparente andranno ulteriormente levicate spianate e riportate su, tutte sullo stesso livello per poi dare il trasparente. Praticamente noi andiamo come se andassimo a stuccare questi buchi, no? li andiamo a riempire in maniera un po' grossolana, però una volta che poi rispianiamo di fatto il buco è riempito. Adesso si è essiccato, è perfetto ed è pronto per essere spianato. Vediamo come queste parti qui dove abbiamo fatto i ritocchi vengono spianate. Vedi, tipo questo, l'avevamo fatto è perfetto, vedi? Ma pure a fine, non vieni qua. Eh, va bene, va bene, va bene, va bene, è perfetto. Ma questo è Urbani, ma mica, mica me lo so inventato. Questo devi dire, non me lo so inventato io. Il ritocco a pennello, l'ha inventato Urbani, il carrossiere più forte di Roma. Poi un giorno vi ci porto. ragazzi, lo oh, oh, dico proprio stretto stretto Io non sto geloso del mestiere, vedo tutte queste dritte, ma tutta questa robetta Sono tutte perle che non è che cascano dal cielo A me, i verniciari di una volta Così proprio, perciò occhi aperti oh, Tenemosene per i fatti nostri queste cose, ne dite all'altri eh sono tutti i professori poi non ci capiscono un cazzo che cosa andiamo a mettere questa spugnetta questo nastro fatto apposta che non è un nastro che delimita in una maniera netta il prodotto nuovo che va sul diciamo supporto quindi lo sfuma di per sé lo, eh, lo infrange lo polverizza un po questo fa sì che nella fase successiva che è quella della lucidatura non ci sia un taglio netto. si fa la sfumatura e questo nastro serve a fare proprio questa operazione qua allora ragazzi, oggi abbiamo visto come affrontare correttamente uno spot repair. Cosa si intende per spot repair? Lo dice un po' il termine stesso. Uno spot, cioè quindi un posto molto limitato, è una riparazione. Normalmente si intende una, una riparazione che sia rapida e circoscritta, in un'area relativamente piccola. Ecco perché spesso, e qui ne abbiamo due esempi, si va per sfumare il supporto e non a completarlo in tutto. Ora che succede? Adesso, noi lo bagniamo così anche per fare un check, no? con l'antisilicone. L'antisilicone a cosa serve? Serve per sgrassare il supporto, prepararlo alla verniciatura, levare quelle che possono essere eh, le patine dovute all'abrasione del trasparente, un po' di, diciamo, di, di spolvero oppure di sporco in generale. Dei residui di silicone potrebbero essere sì. stati il problema di queste. come chiamiamoli? Abballamenti? Allora, allora eh, il problema del buchino. Che siamo andati noi a risolvere È un problema assai comune eh, C'è chi li chiama occhi di pesce Insomma sono delle piccole schivature Cioè il, il trasparente non riesce a essere uniforme Ma crea queste, queste piccole imperfezioni Un po' come l'acqua nell'olio o mm. cose similari Capita a tutti regà Capita pure a noi professionisti dentro i forni Perché capita? Cento motivi 100 motivi, eh, abbiamo messo un deodorante più aggressivo, abbiamo una, una mano sporca di un qualcosa, abbiamo passato la mano so, sulla eh, plancia del cruscotto che era stata pulita con un prodotto per i cruscotti a base siliconica, non ci è fatto caso, sono tantissime le, le variabili che possono dare quel difetto. Anche un'aria sporca all'interno un della sporta, cabina? Anche diciamo, diciamo che è. Un, un difetto riconducibile a una rosa di eventi perciò identificare qual è l'evento a meno che non hai proprio la cognizione del perché mentre ti succede quella cosa è difficile però ragazzi vi posso garantire che è comune purtroppo è comune purtroppo è diffuso devi saperlo affrontare. Che poi intendiamoci ragazzi, questi sono avvallamenti, non sono i, quelli che noi chiamiamo in gergo gli sporchini, gli sporchini ovvero dei punti vero. di polvere o cose. del genere. Esattamente, diciamo che lo sporchino, il punto di polvere o un danno dovuto a qualcosa che è caduto sulla superficie verniciata, è un danno che sta in superficie sopra, si poggia sopra la verniciatura, anche quello si risolve, si carteggia, si lucida, però è un tipo di problema. Qui invece abbiamo affrontato un problema completamente inverso, cioè il materiale non si è quagliato, quindi è, è, non è un qualcosa che sta sopra, ma è, è un qualcosa che è, è vuoto, manca, è convesso, va riempito. grammi avevi messo prima di versare. 140, okay. noi ne mettiamo 70, più o okay, meno, meno al 50, più o meno al 50. al 50, andiamo così, e via, si gira, si gira, giriamo bene, su questa cosa già l'avevamo parlato, sì eh. sì sì, nello scorso video ragazzi, giriamo, anzi vi lascio viene. una scheda qui in alto a destra, Giriamo. Abbiamo parlato di quanto è importante girare la vernice Specie la, su colori come questo cioè. Che è un po' un colore è, bellissimo È bellissimo ma ha detto che stanno 100 colori Ci Saranno 2-3 grigi metallizzati Il nero, il bianco C'è il mondo qua dentro Perciò cioè va girato bene Queste sono delle tazze, tazze usegetta Usegetta, usegetta Si chiamano PPS? Sì, il PPS è proprio Nomenclatura PPS e i 3 m Questo non è un 3M, è un'altra azienda, un altro brand che lo fa Gelson Però questo no. qua sì, credo di sì Sì, della come quello che ho io, sì E questo qui più o meno ha la stessa funzione Obbliga la vernice a essere filtrata tramite il suo La retina, diciamo, interna. La retina interna E quindi garantisce una vernice pulita Fantastico Bellissimo, bellissimo. Dai allora ti seguo, sono andiamo, gasatissimo andiamo. Adesso diamo un altro passaggio, ancora uno, con un pannetto antipolvere specifico, come vedete è retinato, questo per catturare tutte le impurità, tutte le piccole eh, polverine, quello che, che il supporto può, può avere, diciamo, ci si può essere depositato sopra. Tanto qui, ragazzi, è una giornata per, di preparazione per 10 minuti di lavoro, eh? perciò non abbiate mai fretta Sì, sì, è vero. Allora c'è un po' di spolvero. Quindi, Domenico, ovviamente, visto che è molto scrupoloso, ha deciso Allora, di... mi fa piacere che oggi, Matteo, sei qui e sei in una delle giornate più critiche per la verniciatura. Perché, ragazzi, il forno sta a 37 gradi e quindi andiamo incontro a tutte quelle dinamiche, e, diciamo, di difficoltà. Cosa è successo qui? Abbiamo dato, come abbiamo visto prima, un po' di base e tutto quanto. Il troppo caldo non ha steso bene la, la base, l'ha eh, asciugata troppo rapidamente, il che è rimasta un po' troppo, diciamo, bruciata, troppo bruzzolosa. Cosa si fa? Mai, mai evitare il problema. Il problema se lo vedi mo' dopo lo vedi peggio. Quindi ti dà una ciaccatina leggera si ripulisce tutto, allunghiamo ancora di più la tinta e gli andiamo a ridare una mano, perché prima di dare il trasparente è essenziale che la base sia liscia, setosa, non può essere ruvida, se no la quantità di trasparente che devi dare, uno è troppo e non va bene, due comunque ti rendi da solo un lavoro difficile. Quando diciamo che è un lavoro di pazienza, quando diciamo che è un lavoro dove vince chi sbaglia di meno, eccolo qua dove fa la differenza, non avere fretta, il supporto deve essere bello prima del trasparente, il trasparente è la ciliegina sulla torta, finché la torta non è perfetta la ciliegina non si mette, quindi pazienza, testa bassa, risolviamo questo problema che è un problema molto comune, tutti i giorni qua in queste due settimane stiamo dipingendo... A 37 gradi, quindi nulla di nuovo, tutto sotto controllo. Andiamo a vedere come si fa. Fluida, fluida, così. Sì, di 100 viene grammi, ragazzi, fa, eh? Metto 100 grammi. Quindi, ah, proprio, è sì, allungato sì. al 100%. Sì, ma lo sai perché, Matteo? Perché. Qua siamo veramente in una condizione off-limits, cioè eh, scheda tecnica va bene, poi però c'è la professionalità. La professionalità che cos'è? Gestire la difficoltà avendo però una base tecnica. Non succede niente se tu vai al 100%, se hai una condizione che esaspera questa cosa. Quindi poiché il caldo me la brucia subito, io la diluisco ancora di più. Quell'extra caldo mi compensa quell'extra diluizione. E andiamo al top. È l'ora del trasparente! Maschera, ragazzi fate come noi eh, qua due sfumicchi di de base dentro una cabina professionale non si fa ma ti puoi permettere di non avere la maschera durante la base il giorno che fa 37 gradi, ma il trasparente mettetela sempre. Eh. Seconda mano dai, dai, dai. dai. dai yeah. Doppia mano di trasparente fatta. Abbiamo adesso da sfumare il paraurti. Lo facciamo, ovviamente è stato dato trasparente. Nelle parti dove il trasparente nuovo abbraccia quello vecchio, andiamo a fare una sfumatura con un po' di blending. Andiamo a vedere come si fa. Sì, la tua io. senti ma questa è già pronta ma ancora non l'hai cacciata come mai come eh, mai eh, quando, me, quando mi ci fai fare un giro ragazzi qua qua ve lo dico qua abbiamo esagerato qua quando proprio la testa non te dicevo vero dico un agenziano qua dentro c'è sta quello che tutti vogliono mettere qua dentro ovvero? M3 raga M3 e 36 Cioè tu hai messo il motore della sì. M3 e 36 là sì. dentro Quello con 286 sì. cavalli? Manovano sei cilindri in linea Esatto Killer. meraviglioso. Lo puoi vedere? Sì se Lo puoi vedere? non sei normale comunque. Lo famo vedere? Certo adesso Lo famo vedere? dai. Sì lo sì, famo sì, vedere? sì sì Apri apri apri C'è da dire pure una cosa ragazzi Che tutte le macchine potenti Le più potenti cioè, hanno i cofani che sapranno bizzarri No? Pure questa fa così Questo qui è proprio lo swappone Eh sì Eh sì allora, la signorina in questione ovviamente ospita il motore M3 E36 monovanus, differenziale, cambio e tutta la parte diciamo della meccanica. Quindi è un M3 E36 con la scocca di un E30 coupé. Se la volete che va forte e ve ama, è lei. E resto, ciao. Beh, dai, com'è venuta? Oh? Allora, ragà, oggi veramente era per pochi, eh? Però da là dentro siamo comunque usciti a testa alta, va bene? Temperature proibite, ma anche questa, sa, siamo portata a casa. Mi raccomando, ragà, ricordatevi. Pure quando è tosta vedete impegnato, anzi, c'è più gusto. Dai, chiamo a eh, te. Pensavo che volessi di iscriversi al canale. Perché non siete iscritti? Raga, vi a cappia uno per uno, ve lo dico Vi a, a uno per uno E poi seguiamo Carrozzeria Casparro su Instagram. seguitemi, ma non va baccarcate no. Perché a me, ve <ride> lo dico subito Seguitemi, mi fa piacere, sto qua, Alzi il telefono domenica non riesco a fare una cosa, io ti rispondo Zero, io sono amico di tutti Però non baccanite così perché veramente sto da solo Guardate quante cose faccio, sto da solo Perciò abbiate pietà Bella raga. Ciao, Spam! ciao, grazie, grazie sei forte, cacchio. Ma Sei questo, forte. questo è troppo forte, sto Matteo. Dobbiamo fare una serie on the road con Gasparro. Senti. Sentite, se vi piace, se vi piace, commentate. La famo davvero. Allora, andiamo in giro per paesi tipo giociaria, mezzo ar niente, e poi sì, andiamo nelle carrozzerie, quelle proprio una scarpa e una ciavatta, e andiamo a fare una verniciatura gratis noi. Tanto per vedere le facce da cazzo che fanno quando esce la roba dal forno. <ride> Cessate? Andiamo, dai, Wait